E non mi aspettavo nessuno di diverso. Mi sembrava bello, mi piace fare l'ultima volta la pratica del risveglio in questa stanza in silenzio. Quindi mettiamo la musica, accendiamo il microfono, o meglio accendiamo la musica e spegniamo il microfono e si pratica. microfono riacceso allora la carta di oggi è questa e parla di qualcosa che finisce di qualcuno che se ne va o di qualcosa che si lascia infatti si chiama Odile tutti quelli che se ne sono andati non ci poteva essere una carta più adatta per quella che sarà l'ultima diretta da questa stanza. E vi racconto questa cosa, che non so quanto vi possa interessare, però per me è una cosa molto, molto confortante. Non che io sia triste andando via di qui, anzi l'ho scelto, non sono stata obbligata. E però, quando si lascia un posto dove si hanno... Tanti ricordi dove si sono vissute tante cose, al di là dell'importantissima ginnastica del mattino, io ci abito anche qui dentro, no? quindi ci sono stati tanti passaggi di vita in questi anni e quindi quando si lascia qualcosa, è chiaro no? dove si è tanto vissuti, c'è sempre un qualcosa che si distacca più che da qua dalla pancia. C'è sempre un qualcosa che si allunga, si allunga, si allunga e poi si, si scioglie anche con una certa dolcezza. E stanotte ho fatto dei sogni veramente molto interessanti come davvero un regalo di buon viaggio, probabilmente anche di questo posto e, e della sua energia. E riguardavano il tempo e il tempo ovviamente è molto legato a questa carta. È un po' come fosse sul nastro del tempo, questo orso. Quello che segna è in noi, al di là del calendario, ma in noi il passare del tempo, sono i cambiamenti. E quindi ci sono cambiamenti forti, una relazione, la nascita di un figlio, un viaggio, il cambio di una casa, il cambio di una macchina, un malessere importante, una guarigione forte, una felicità grande, che segnano come le pietre miliari, no? le, le tappe del nostro tempo, non tanto il tempo fuori ma il tempo dentro, passa il tempo. E stanotte ho proprio sognato I, i filamenti di questo tempo con una bellissima pianta, un bellissimo albero con degli splendidi fiori che proprio se lo faceva scorrere attraverso, era come lo assorbisse e lo emanasse dalle foglie, e c'erano questi animali un po' reali, un po' a metà, tra visibile e invisibile con una bellezza di draghi piccoli e grandi che ci giravano intorno. E poi c'erano gli esseri umani che in momenti particolarmente illuminati riuscivano a vedere questa cosa. E finalmente quando si guardava questa cosa, anch'io avevo la possibilità di guardarla nel sogno e mi accorgevo che era un sogno, era parecchio lucido, finalmente il tempo prendeva un senso, non aveva più questa sensazione di continuamente andare avanti e lasciarsi indietro qualcosa, oppure continuamente andare avanti e trascinarsi dietro il passato, non aveva neanche più un senso di circolarità limitatamente epoche della vita, al passare degli anni, delle stagioni, non aveva più una forma definita, ma aveva una bellezza, una bellezza enorme. Aveva uno srotolarsi, proprio come questo nastro, in infinite possibilità. Quando qualcosa finisce lascia la possibilità di esistere a qualcos'altro, e questo lo sapevamo, ma soprattutto Che sia in corso, che sia finito, che sia iniziando, quello che accade si inserisce in un tempo che di base non obbedisce a nessuna legge, se non alla legge universale d'armonia e di bellezza. È una verità estremamente semplice, eppure è l'essenza eh, di una parte importante dell'insegnamento di questa carta che è lo stesso che ritroviamo in tutti i cambiamenti piccoli e grandi della vita. Ci vediamo da un nuovo sfondo, da un nuovo contesto, dalla prossima occasione utile che vi farò sicuramente sapere. Grazie di aver seguito fino a qui, di seguire anche poi, spero. Vi invito a iscrivervi al gruppo di Whatsapp o di Telegram così non perdiamo i prossimi appuntamenti e quando riprende la ginnastica del mattino. E intanto ciao a questa bella sala e ciao dal dorso.